Ok, allora riprendiamo. riprendiamo dal punto in cui siamo arrivati ieri, ossia la nostra soluzione del ricorsiva del gioco Razzle partendo da una singola parola. Ricordate ciò che abbiamo fatto, eh, abbiamo costruito un'applicazione che sia in grado di prendere una singola parola inserita dall'utente e dirci se questa parola è presente nella griglia e se sì dove. Quindi io posso inserire zio e cliccando su prova mi dice che la parola zio è presente nelle caselle riga 3 colonna 1, riga 3 colonna 2, riga 3 colonna 3. Se invece scrivessi zia mi dirà che questa parola non è presente, quindi in questo caso stampo un null. Ovviamente adesso dobbiamo riuscire a fornire, irrobustire un pochino questa parte, fornire un feedback un pochino più sensato che non scrivere sulla console, ma perlomeno abbiamo verificato che l'algoritmo dà le risposte corrette, almeno, almeno apparentemente. Ehm, per poter irrobustire, diciamo, l'interfaccia e il feedback di questo metodo lavoriamo semplicemente dentro il controller cioè, mentre la volta scorsa il grosso del lavoro era dentro il model adesso eh, lo rendiamo un pochino più robusto e usabile lavorando dentro il controller ad esempio una cosa che eh, sarebbe fa è facile fare sarebbe evidenziare i tasti, i bottoni corrispondenti alle lettere del percorso, così si vede anche visualmente anziché stampare le coordinate sulla console, visualmente eh, si può vedere questo. Allora questo si può fare ad esempio, io a me è venuta dove è andato il progetto qua razzo. una possibilità, se ci prendiamo l'FXML per vederla, agire sulla proprietà default del bottone, no? una cosa un po' forzata, una forzatura un pochino però se io prendo un bottone e dico tra le sue proprietà che è il bottone di default cioè che è quello che viene premuto in automatico quando schiaccio l'invio eh, visivamente me lo coloro in un colore diverso allora per non dover faticare troppo con i fogli di stile con i css cambiando la forma del bottone posso semplicemente giocare su questa proprietà per evidenziare i tasti no? che voglio che contengono il percorso che la ricorsione ha scoperto quindi ad esempio quello che potrei fare è prendere questo percorso e anziché stamparlo sulla console evidenziare i tasti corrispondenti quindi per tutte le posizioni del percorso eh, trovo qual è il bottone corrispondente e lo trovo attraverso vi ricordate che nel controller avevamo una mappa che data una posizione mi diceva qual è il bottone, l'oggetto button corrispondente e quindi dovrò fare lettere.getDP che mi dà il bottone, letter o letters, forse letters. .getDP mi dà l'oggetto button, su questo oggetto button lo posso rendere default set default button a true quindi in questo caso li evidenzi di un colore diverso ovviamente prima di ciò dovrò metterli tutti a non evidenziati perché altrimenti no, ogni volta che inserisco una parola nuova quelli che ho evidenziato rimarranno ancora evidenziati e non capirò più nulla quindi prima di tutto li devo resettare tutti, due punti, pose p, due punti, letters, ah no, letters sono già i bottoni, quindi potrò già fare così, button, b, due punti, letters, punto, values. Cioè poiché letters è una mappa che contiene come chiave la posizione, e come valore il bottone, io voglio mettere tutti i bottoni a non evidenziato, quindi vado a prendere direttamente le values della mappa che sono già i button, quindi button punto set default a false. Quindi tutti i bottoni li metto non evidenziati e quelli che sono nel percorso li metto evidenziati. Questo è puro effetto visuale, ovviamente. Quindi, e non ho più stampato sulla console quell'informazione. Quindi, riavviando il programma, posso scrivere biga e lui mi evidenzia le caselle in cui c'è questa parola Posso scrivere fuga e mi evidenzia le altre e così via, no? togliendo quelle vecchie e mettendo quelle nuove. Eh, C'è ancora un problemino nel senso che se scrivo una parola che non esiste si arrabbia un tantino con un'eccezione un essenzialmente dovuta al fatto che qua alla 113, posp, due punti percorso, se percorso è null, ovviamente questo iteratore mi dà errore, ma questo lo possiamo semplicemente contro controllare, tutto questo ha senso farlo se, se la parola c'è, se è stata trovata. in realtà poi abbiamo dei casi da intercettare c'è cioè la lunghezza 0 e la parola che non contiene solamente lettere quindi potremmo segnalarlo ad esempio dicevamo con un messaggio noi avevamo la, la riga di status che viene popolata automaticamente dal model quando aggiorna la sua property ma dovrei riuscire ad aggiornarla anche da qua ad esempio tirò txt status set text eh, parola vuota errore e poi vi hanno detto che devo controllare che ci siano solamente i caratteri dalla A alla Z un altro controllo che devo fare prima di passare alla procedura ricorsiva, no? allora controlliamo che ci siano solamente caratteri dall'A alla Z. Come? Eh, un modo semplice, rapido è quello di usare eh, parola.matches match, con una regular expression che mi definisce qual è il formato lecito della parola AZ a z più conoscete il matching della regular expression, l'avete già visto? no? Um, il metodo match delle stringhe con controlla se una stringa è fatta secondo un certo pattern secondo un certo schema, secondo una certa espressione No? E all'interno praticamente di tutti i linguaggi di programmazione esiste un linguaggio che, che permette di costruire quelle che si chiamano delle, il Java le chiama dei pattern come espressione regolare, si chiama regular expression. Cioè è una categoria di espressioni che definiscono una famiglia di stringhe possibili. E queste regular expression si possono costruire non so se ci sono alcuni esempi qua nella documentazione, no, perché come sempre la documentazione è sempre molto asciutta. Eh, ad esempio posso dire i caratteri leciti sono solamente carattere A oppure B oppure C, le parentesi quadre dicono uno tra questi caratteri oppure questo che ho usato io, azaz, vuol dire un carattere compreso tra la minuscola e z minuscola oppure tra la, z, la maiuscola e la, la z maiuscola quindi dico quali sono i caratteri che possono comparire nella stringa e poi ho degli operatori che sono elencati qua sotto eh, come ad esempio punto interrogativo, l'asterisco, il più che mi dicono che la parte di espressione precedente è opzionale, quindi può esserci o non esserci, oppure può essere ripetuta una o più volte, oppure può essere ripetuta 0 o più volte, oppure da n a m volte. Quindi con questa sintassi un pochino astrusa, perché poi è facile cominciare a costruire delle cose quasi incomprensibili, posso dire guarda che questa stringa deve avere questo formato. Il metodo matches mi controlla se la stringa ha il formato che desidero oppure no. E quindi è un modo molto compatto per poter controllare che la stringa contenga un o non contenga i caratteri che voglio. Voglio i numeri, non li voglio, voglio la punteggiatura, non la voglio, voglio gli spazi, non li voglio. Nel mio caso il pattern che devo verificare è molto semplice, è semplicemente le lettere alfabetiche ripetute una o più volte anzi in realtà le minuscole le potrei anche togliere perché ho appena fatto un topper case cioè ciò che è rimasto lì è fatto solo da lettere maiuscole una o più volte ripetute se sì va bene, altrimenti mi devo fermare allora se non matcha questo, questo template, questo pattern allora dirò errore, caratteri non ammessi e ed esco. Solo se passo questi, entrambi questi controlli, quindi la stringa non è vuota e contiene solo lettere, vado avanti effettivamente a fare la procedura ricorsiva e, e a colorare i bottoni corrispondenti. Altrimenti qui ci manca ancora un else in fondo in cui poter scrivere status.setText parola non trovata. Quindi riproviamo. ragione lui speravo che fosse più buono ma non lo è ho cercato di fare un set text ma lui mi dice guarda che il text di questa proprietà è già collegato al model e quindi non lo puoi modificare tu ehm... quindi non c'è tanta soluzione facile senza andare ad aggiungere una seconda riga di stato qua oh, che è antipatico è pure così quindi eh, devo mettere sentite temporaneamente tolgo il bind perché poi voglio concentrarmi su altre cose. Poi lo sistemiamo. Quindi riesco a vederlo. Non vedrò più i messaggi dal model per il momento. Ma non voglio imbarcarmi adesso a modificare l'fxml. Errore, parola vuota. S4, prova, caratteri non ammessi. Eh, tara esiste, Tara con Q, parola non trovata, ok. Quindi, però soma funziona. Sappiamo che funziona sulle singole parole. Il nostro obiettivo però era anche un altro, era quello di riuscire a trovare tutte le soluzioni possibili. Adesso noi abbiamo una procedura Trova parola che è in grado di determinare se una parola c'è o no, se sì anche dirmi dov'è. Allora per poterle trovare tutte potremo semplicemente ripetere quella procedura tante volte. Una per ogni parola del nostro dizionario. E Poi vediamo se è abbastanza veloce oppure no procedere in questo modo. Allora, per farlo possiamo aggiungere qualche elemento all'interfaccia, mi serve almeno un bottone per poter dire trova tutte le soluzioni e poi un'area di testo in cui poterle scrivere queste soluzioni. Giusto? Allora, mi serve una textarea che vado a infilare qua in mezzo, direi, Niente, non ci riesco a mettere dove voglio, eh, dentro la V-box, prima di h box qua. Ok, ce l'ho fatta, tira <ride> qua sotto. Questa textarea è la testarea in cui andrò a scrivere il risultato, tutte le parole che ho trovato. E poi aggiungerò un altro bottone, lo posso mettere qua, risolvi tutto. Cioè, sono un po' troppo vicini di questi bottoni, ma per ora ce lo facciamo piacere, no? esteticamente non è il massimo. Ma... Quindi abbiamo questa textarea a cui diamo il nome txt result, ad esempio, perché qui ci scrivo il risultato, non, scusate, non come prompt, come code id. Quindi questa si chiama txt result e il bottone risolvi avrà un'azione handle risolvi che dovremo implementare. Quindi salvo, ho modificato l'fxml, adesso la parte antipatica è andare a aggiornare il controller sulla base di questi elementi nuovi dell'fxml quindi dovrò aggiungere eh, tra le varie elementi dell'interfaccia lo metto qua dopo i bottoni prima della label un private fxml un private eh, text area che attenzione a prendere quello giusto non è java.vt ma javafx.sync.control si chiamava txt result e quindi la possiamo accedere e in più dobbiamo aggiungere una funzione che sia la handle Come lo chiamata? Risolvi Ricordiamoci sempre in Eclipse, tutte le volte che modifichiamo il file fxml, di riaprire il file dentro Eclipse, altrimenti lui non si accorge che l'abbiamo modificato. Così, lo, lo rilegge e la prossima volta che lanciamo il programma ci fa vedere l'interfaccia aggiornata, e non quella vecchia. Ok, Endor Resolve che cosa fa? E dovrà chiedere al model, dammi tutte le soluzioni, mentre per una parola singola la soluzione sarà l'insieme delle caselle, cioè il cammino da fare sulle caselle, per la risoluzione di tutto eh, la risposta sarà una lista di stringhe. Non mi interessa sapere il percorso di tutte le parole, mi interessa sapere quali sono le parole che hanno un percorso, poi se voglio sapere il percorso della singola parola lo vado a verificare. Eh? Quindi in qualche modo... Dovrò chiedere al modello, chiamare una funzione del tipo risolvi tutto, oppure prima si chiamava trova parola, chiamiamolo trova tutte. E questo metodo mi dovrà restituire una lista di, di stringhe. Quando l'utente preme quel tasto, io chiamo il modello, lui mi suggerisce una lista di stringhe e queste stringhe le stampiamo nell'area di testo. Non ci sono in questo caso input, non devo leggere nulla tra i dati forniti dall'utente. E quindi dopo che il modello ha fatto il lavoro per trovarle tutte, non farò altro che txt result, ripulire l'area, dire, ad esempio, trovate tot soluzioni, eh, che sono tutte punto size, e poi stamparle tutte una dopo l'altra, quindi for string p eh, s due punti tutte txt result punto append text s più a capo e me ne stampa tutte. Ne ho trovate 40 e me ne stampa poi volendo potremmo ordinare la più lunga, la più corta, possiamo fare tutti i giochi che vogliamo. Ovviamente il lavoro sporco, quello duro, lo farà il model, che dovrà implementare un metodo trova tutte, crea un metodo, trova tutte nel model e questo metodo cosa dovrà calcolare? Dovrà calcolare una lista di stringhe trovate, chiamiamolo così, new array list di string, dentro la quale mettere tutte le parole del dizionario che sono anche sulla tastiera e poi restituire questa parola questa lista scusate e quindi parto, eh, scandisco il dizionario il dizionario ricordiamoci l'avevamo letto all'inizio dal DAO non l'abbiamo ancora usato finora ma l'abbiamo letto nel costruttore del modello quindi abbiamo l'elenco di tutte le parole, 700.000 e più, e quindi per ogni parola del dizionario, se la par trova, trova parola di questa parola c'è, è diverso da null, allora la parola è da includere in quelle trovate. E questa ha Lista trovate.ad verrà poi visualizzata. Proviamo a vedere non tanto se funziona, ho abbastanza fiducia che funzioni, se non ho fatto qualche cratinata ovviamente che è sempre possibile, ma quanto tempo ci mette soprattutto. Allora, resetta la, la, la, la matrice, Vediamo se funziona con Zio. Ah sì, io l'avevo letto in verticale, l'ho trovato in orizzontale. Risolvi tutto, vediamo cosa esce fuori. Trovate zero soluzioni. È stato molto veloce, però forse c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va? Andiamo a vedere il controller, chiama trova tutte e poi stampa, quindi il problema sarà in trova tutte. Allora, model, mettiamo un breakpoint e vediamo cosa succede. Ops. Allora, rilanciamo in debug. Risolvi tutto, vediamo cosa abbiamo sbagliato. Dizionario, sì, contiene i suoi bravi elementi, quindi andiamo avanti. trova parola, la parola in questo caso è A e non la trova? Sì, l'A non c'è, mi ha trovato l'unica mappa in cui non è uscita l'A. In questo caso c'è la parola AA, Vabbè, diventiamo vecchi, e ogni volta questa trova parola restituisce null. Vai via. E se andiamo avanti fino qua, trovate un array list, che non contiene nulla. Sì, cosa ho sbagliato? Hai vinto tutto, grazie. Perché nel dizionario sono parole minuscole e noi le dobbiamo cercare, invece, nella nostra tastiera, nella nostra razzo, le abbiamo maiuscole, certamente. E quindi prima di fare, trova parola. devo fare la tua upper, cosa che facevamo sull'input dell'utente ma qua mi sono dimenticato di farlo. Allora, se è così dovremo vedere cose bellissime in cui su questa mappa, che ovviamente è diversa da quella di prima, trovate 62 soluzioni a, A, D, A, N. Adesso perché questa sia evidenziata non chiedetemelo. E queste sono parole che ci crediate o no sono nel dizionario italiano. Cambiamo mappa. Questa volta ne trovate 86. Dolo, dono, molo, monda, uno dei cinque lettere siamo riusciti a generare, e così via. Quindi è molto più rapido di quanto non pensassimo. No, la durata di queste chiamate ricorsive è molto rapida, anche perché la maggior parte delle chiamate ricorsive termina subito al primo o secondo livello, perché magari non c'è la prima lettera, non c'è la seconda lettera, quindi anche se la ricorsione va avanti, potenzialmente in realtà si blocca, come vedete la maggior parte delle parole trovate come, te come terminazione della ricorsione le trova già al secondo livello, a livello 1, quindi fa in realtà una chiamata sola ricorsiva, solo alcune volte riesce ad andare un pochino più avanti. Okay? Oh, quindi siamo riusciti, data una generica mappa, cioè matrice di razzo a trovare tutte le parole possibili del dizionario. Adesso in realtà le regole non sono proprio queste, perché le parole di una lettera sola non valgono, nel gioco vero, no? Non potete fare una parola di una lettera, dovete avere almeno due lettere, quindi bisognerebbe filtrarle prima nel dizionario. Quindi se la parola punto length è almeno uguale a 2, cioè maggiore o uguale a 1, allora faccio queste cose, altrimenti non la faccio neppure. Il che lo renderà ovviamente ancora più veloce, perché farà ovviamente meno tentativi. E non abbiamo tutte queste lettere sparse. Partiamo dalle coppie di lettere. Poi il fatto che ci siano delle cose strane è dovuto al contenuto del dizionario. Allora Questa ne abbiamo trovato una parola di 6 questa è venuta meglio se volete divertirvi per vedere delle parole un pochino più carine eh, bisognerebbe generare delle mappe, delle matrici in cui la frequenza delle lettere non sia così sballata ma questo è facile da fare perché basterebbe, visto che il dizionario ce l'abbiamo contare qual è la frequenza di tutte le lettere nel dizionario. Quante volte compare la A in totale, quante volte compare la B? E avremo 27 fre 26 frequenze diverse per le varie lettere. E poi quando estraiamo un numero casuale, una lettera casuale la dobbiamo estrarre in modo proporzionale alla probabilità di ciascuna lettera. Avete idea di come questo si possa fare? Non lo facciamo ma ci ragioniamo insieme, così magari provate a farlo. No? Quindi l'obiettivo che ci diamo è... Così avete qualcosa con cui giocare. L'obiettivo è generare matrici Razzol... in cui la probabilità o no, la frequenza con cui, con cui compaiono le lettere sia pari a quella della lingua italiana. Come possiamo farlo? Passo 1 bisogna calcolare la frequenza di ciascuna lettera la frequenza di apparizione di ciascuna lettera nella lingua italiana adesso noi nella lingua italiana non lo sappiamo diciamo l'approssimiamolo con la frequenza nel dizionario che abbiamo, letto database. Questo si può fare facilmente, no? Avremo una mappa in cui ci dice la lettera A compare, che ne so, 150 volte, 250 volte su 700.000 parole, o non 700.000 parole, devo contare le lettere totali, quindi saranno non so, 3 milioni e 500 lettere e quindi sarà pari al tot per cento non so, 3 sto mettendo i numeri a caso eh? non... quindi questi numeri sono facili da calcolare basta scorrersi adesso la A, conto, conto quante lettere ci sono cosa faccio? la somma delle lunghezze di tutte le stringhe bon. poi stringa per stringa conto quante A ci sono, quante B ci sono quante C ci sono ho questi numeri e li, ho. li metterò in un array o in una mappa Quindi ipoteticamente ho la frequenza di A, la frequenza di B e così via, fino alla frequenza di Z. Questa può essere una funzione, un array, una mappa, la vediamo. Poi c'è il passo 2, che è quello invece meno intuitivo, è estrarre una lettera casuale con probabilità pari alle frequenze. Allora, noi cosa avevamo fatto prima? Avevamo estratto il numero tra 1 e 26, anzi tra 0 e 25 e deciso che se esce il 6 metterò la settima lettera, che è la G, se non sbaglio. Quindi i numeri, la funzione mat.random mi restituiva numeri uniformemente distribuiti tra 0 e 25, e quindi io avevo la stessa probabilità di uscita per ciascuna delle lettere. In questo caso no, non lo voglio. Allora, se io sapessi, facciamo un caso semplice. Che la A compare nel 20% delle parole, la B nel 10%, la C nel 30%, la D nel 5% e la E nel, nella, resta, nella rimanenza, quindi cosa siamo? 30, 30, 60, 65, 35%. Come posso fare a estrarre in questo caso una tra queste 5 lettere, facciamo finta che ce ne siano 5, non 26, con queste probabilità. Il metodo che si usa prende il nome in gergo di roulette wheel, cioè la ruota della roulette. Quando voi giocate alla roulette in teoria la pallina può cadere in un qualunque numero con uguale probabilità perché lo spazio dedicato a ciascun numero è uguale, sono tutti larghi uguali, calibrati al micron. Ecco, immaginate di avere una roulette invece taroccata, in cui le caselline di alcuni numeri sono più larghe di altri. Allora, la probabilità di cadere in quei numeri sarà tanto più alta quanto più spaziosa è la casellina corrispondente a quel numero. Ecco, qui è esattamente ciò che vogliamo. Noi generiamo un numero uniformemente distribuito, casuale, uniformemente distribuito, tra 0 e 100, anzi, tra 0 e 99, E poi andiamo a chiederci, questo numero, il numero che è uscito, chiamiamolo R per random, R è minore del 20%? Allora prendo l'A. R è maggiore del 20% ma minore del 20 più 10? Allora prendo la B. R è maggiore del 20 più 10 ma minore del 20 più 10 più 30? Cioè vado a calcolare le frequenze cumulative di A, AB, BC, eccetera, quindi avrò delle, dei paletti che sono al 20%, 20 più 10 al 30%, 30 più 30 al 60%, più 5 al 65%, più 35 al 100%. E ovviamente avrò lo 0%. Qui in mezzo scelgo A, se il numero cade qua in mezzo scelgo B, se il numero cade qua in mezzo scelgo C, se il numero cade qua in mezzo scelgo D, se il numero cade qua in mezzo scelgo E. E da qualche parte ci sarà il mio R. R. Quindi se R vale 24, si mette lì, allora corrisponde alla lettera B. Voi capite che poiché il valo, ogni valore tra 0 e 100 0,99 di R sono equiprobabili, però lo spazio che c'è tra il 30 e il 60 è molto maggiore dello spazio che c'è tra 60 e 65, è molto più probabile che esca la C rispetto alla D. Perché ci sono... 30 probabilità su 100 che è scala C, mentre solamente 5 probabilità su 100 che è scala D. Quindi questo qua è un meccanismo che si può usare sempre, ogni qualvolta vogliate estrarre dei numeri la cui distribuzione di probabilità non sia uniforme. Allora, creo degli slot di ampiezza diversa e poi faccio cadere un numero casuale in uno, in uno di questi slot. Allora ho, tradotto, ho convertito una variabile R uniformemente distribuita in una variabile, la lettera, non uniformemente distribuita, ma distribuita secondo delle frequenze, delle probabilità a priori che decido io. Adesso questo nel razzo, se volete, ci può servire per costruire la griglia molto più giocabile, con delle parole molto più componibili, molto più vicine a quelle della lingua italiana questo meccanismo però teniamolo a mente perché quando faremo più avanti nel corso l'ultimo macro argomento le simulazioni ad eventi dovremo simulare l'accadimento di eventi che hanno probabilità diverse e allora questo qua ci potrà tornare utile fine della parentesi del giochino ok um, chiudo razzol Perché adesso siamo pronti per cominciare ad affrontare un, un, un argomento che ho lasciato da parte perché sembrava all'inizio un po' teorico. Cioè la complessità. Adesso trovo anche le slide. Eccola qua. Cioè noi ci siamo chiesti, fino all'ultimo abbiamo avuto paura, io ho compreso, perché non l'avevo provato ieri, eh, di quanto tempo ci potesse mettere questo algoritmo a trovarmi tutte le soluzioni del gioco razzo. Oh, è istantaneo. Beh, allora potremmo passare al razzo al 10x10? Sarà sempre istantaneo? Il 5x5? Il 6x6? Non lo sappiamo. E non è neanche tanto facile provare. O meglio, sarebbe molto facile provare lavorando solamente sul model. Noi abbiamo fatto apposta, perché lo facciamo sempre usando il pattern model view controller, ad avere un model che ha tutti i metodi che servono, in particolare il metodo trova tutte, e lui lavora con un board di dimensione 4 ma se io al posto di 4 ci metto 5 e faccio un, una classe test model che richiama il modello con la, eh, con la borda 5 gli faccio un reset, un trova tutte e lui lavora e me ne trova tutte non posso farlo con l'interfaccia grafica se no dovrei diventare cretino ad aggiungere tutti i bottoncini intorno no? però il model che non ha problemi di in interfaccia lo fa anzi, facciamolo, questo size lo facciamo diventare non più una costante ma un valore di default e aggiungo un secondo costruttore a cui invece questa volta posso passare il size che mi permette quando costruisco un nuovo model di specificare la dimensione della tabella e poi chiamo il costruttore vecchio non si può maledetto eh, facciamo il contrario eh, facciamo così allora se ho chiamato New model me la crea da 4. This4, non so se conoscete questa sintassi, chiamo il costruttore della stessa classe. Quindi è un costruttore che ne richiama un altro. Il secondo vuole la dimensione della mappa come parametro. Il primo non vuole nessun parametro e ci mette lui 4. Così manteniamo l'interfaccia vecchia, cioè tutto il controller di prima continua a funzionare, ma in più abbiamo un altro modo per costruire questo controller poi questo 4 qua non mi piace, lo voglio mettere come costante sopra, ma non voglio perdere tempo adesso. Allora, se è così, possiamo fare una nostra classe test model con un suo main che faccia un po' di prove. No? Possiamo provare con una dimensione che parte da 4 e poi incremento fino a 8 magari e per ogni dimensione creo un nuovo modello gli faccio creare una board e gliela faccio risolvere. E magari misuro quanto tempo ci mette. per misurare quanto tempo ci mette, posso usare la funzione system.nanotime che mi restituisce l'ora attuale alla, con la precisione del, del nanosecondo. Quindi un milionesimo di secondo. Poi non è detto che abbia veramente il, il milionesimo di secondo perché il computer magari non ci arriva con la precisione. Però mi dà la precisione espressa in, in nanosecondi Pardon, in miliardesimo di secondo, non è microsecondi, sono nanosecondi, però mi dà la precisione massima che il computer è in grado di fornirmi. Quindi posso avere il nanotime prima di chiamare la funzione e poi il nanotime dopo. aver chiamato la funzione e dalla differenza dei due so quanti nanosecondi ci ho messo. E quindi posso, potrò scrivere, trovate, allora, size, uguale certa dimensione, trovate per cento di parole in percento di nanosecondi, dove abbiamo la size, abbiamo le parole che sono tutte punto size e abbiamo i nanosecondi che sono stop-start. Quindi se proviamo a eseguire questo, a meno di errori, ah, le ha fatte tutte e quattro, sì, poi mi sono fermato a otto. Puoi andare avanti? Sedici? Magari anziché nanosecondi lo scriviamo in millisecondi. Divido per un milione per non avere delle cose... Comincia, vedete che si allunga il tempo ovviamente dipende tutto sempre molto dalla board e quindi... sarebbe bello capire qual è, ovviamente va ripetuto molte volte per avere delle medie perché appunto essendoci una randomizzazione della board però c'è un trend ovviamente in crescita Sembra che vada avanti a 2 a due, ma ogni due righe, grosso modo, il tempo raddoppia. No? Mal contato. Sui 500 secondi, mezzo secondo, un secondo, circa due secondi, circa 5 secondi, circa 8 secondi. Questo ce l'ha messo 12-13 secondi. Non so perché vado a coppia, forse perché la lunghezza delle parole dispari pari, conta qualcosa. Mm. Ma il trend, grosso modo, è raddoppiare ogni due dimensioni. A casa mia si chiama esponenziale, questa roba qua, no? Cioè, il tempo atteso di elaborazione cresce esponenzialmente con la dimensione della scacchiera. Siamo fermati a 15, potremmo provare ad andare avanti, su dimensioni maggiori e così via. Adesso in realtà aumentare tanto le dimensioni della scacchiera non è che serva a un granché, perché non ci sono parole troppo lunghe, non ci sono parole da 40 elementi. Razzle non è un problema la cui complessità può crescere moltissimo, perché alla fine si basa su un dizionario che è quello che è. Quindi l'albero di ricorsione non potrà mai essere più complesso, più ampio che non la dimensione del dizionario, fortemente potato dalle lettere possibili. Però il trend che si intravede è un, così: a occhio, empiricamente è qualcosa che somiglia all'esponenziale. E mm, me lo potevo aspettare, forse, perché è una procedura ricorsiva che ha un numero di livelli che può crescere col numero di caselle della mappa. E il fattore di branching di ciascun livello che può essere 8. Poi sappiamo che nella razza, nello specifico, altro che 8. Siamo già fortunati se ne troviamo una casella adiacente, quindi il branching è fortemente ridotto. Però abbiamo potenzialmente un numero di nodi della ricorsione che è pari a 8 elevato al numero di livelli, e quindi con l'aumentare il numero di livelli possibili, la dimensione della matrice può crescere. Allora, anche prima di risolvere un problema, potremmo chiederci qual è no, il tempo presumibile di esecuzione del, di, un, di un algoritmo su una certa dimensione di problema. Sono problemi, quasi sempre, che diventano sempre più complicati, più lunghi da risolvere, man mano che cresce la dimensione del problema stesso. Allora, come facciamo a... Ragionare un po' su queste cose, Beh, sui numeri è facile, li mettiamo, li disegniamo, ci facciamo delle idee, ma a priori, sull'algoritmo, quanto è efficace un algoritmo, quanto è efficiente un algoritmo rispetto a un altro? Se ci sono due modi diversi di risolvere un problema, quale dei due funziona meglio? È vero che li posso implementare entrambi e poi vedere chi funziona meglio, ma magari a priori riesco a capire se è un approccio è migliore di un altro soprattutto se un approccio è migliore di un altro quando la dimensione del problema comincia a diventare enorme, quando un, problema, quando un algoritmo non ce la fa più a gestire problemi di una certa dimensione e mentre un altro ce la fa ancora. Eh, noi ci concentriamo ovviamente, perché, perché è più semplice, sul tempo di esecuzione, il programma quanto tempo ci mette. In realtà dovremmo andare a vedere molti altri fattori, eh? tipo un programma è meglio di un altro se faccio prima a scriverlo, se ci metto meno tempo a implementarlo, se faccio meno pacchi, se usa meno memoria, se ci mette meno tempo, ma il tempo è solo uno dei fattori di, di valutazione. Ovviamente l'analisi può essere empirica, cioè eseguiamo il programma e misuriamo, come abbiamo fatto qua, in modo molto semplice, oppure possiamo provare a fare un'analisi di tipo più analitico e analitica dovremmo distinguere e questi sono sempre molto distanti il caso medio dal caso peggiore no? perché magari un programma di solito termina in un tempo ragionevole ma nel caso peggiore potrebbe invece impiegarci un tempo molto maggiore ma anche esponenzialmente maggiore no? e quindi bisogna essere pronti a questi casi perché parlare di complessità? No? tutti dicono ma la complessità non importa perché tanto Abbiamo una legge esponenziale che ci salva, che è la cosiddetta legge di Moore, che diceva che ogni circa 18 mesi, questo signor Moore negli anni 60, okay, non era ancora nato nessuno dei presenti, eh, me compreso, eh, il signor Moore ha detto, mi pare, ha osservato dai primi microprocessori che uscivano sul mercato che il numero di transistor e anche la velocità di esecuzione dei processori circa raddoppiava ogni 18 mesi. Lui non ha postulato nulla, nessuna legge, ha fatto un'osservazione sui prodotti che c'erano sul mercato. Ecco, ciò che è successo è che a distanza di 50 anni, grossomodo, questa, questa tendenza, non chiamiamola legge questo trend, si è mantenuto. Quindi noi ogni 18 mesi, 2 anni, adesso si sono un po' più allargati i periodi, abbiamo dei microprocessori, dei computer che sono il doppio più potenti dei precedenti. Quindi se un problema ci mette troppo tempo a risolvere, basta aspettare 2 anni e arriverà un computer che è due volte più veloce. In realtà non è vero, perché un esponenziale non lo batti con un altro esponenziale, perché se il problema riesci a risolvere il problema di dimensione 10, e non riesci a risolvere quella di dimensione 11, beh, tra due anni riuscirai con la dimensione 11, ma la dimensione 20 ce l'avrai tra quanto? Tra vent'anni, forse, basandosi sulla pura potenza di calcolo. No? Poi faremo poi degli algoritmi in cui effettivamente non, non riusciremo mai a vederne la fine, eh? anche tra i nostri esercizietti. Eh, quindi sicuramente avere macchine più potenti ci permette di fare elaborazioni più pesanti, no? ma in ogni caso ci sarà sempre un punto in, uh, oltre il quale l'algoritmo diventa più complesso. Beh, qui ci sono degli esempi di complessità crescenti dello stesso problema che possono essere affrontati no? attraverso magari una maggiore potenza di calcolo oppure un miglior, una migliore implementazione dell'algoritmo. Um, allora... Come formalizzare questo? Un algoritmo è qualche cosa che parte da degli input e genera sperabilmente una soluzione. Gli input su cui l'algoritmo lavora hanno dimensione o complessità diversa. Ipotizziamo di poter avere una nozione così un po' semplificata di dimensione dell'input la dimensione della tabella del razzo la dimensione del dizionario quanti elementi, qual è l'entità l'ampiezza degli elementi su cui l'algoritmo deve lavorare e chiamiamolo n no? quindi un algoritmo lo posso dirti quanto tempo ci mette ad eseguire questo problema con n uguale a 27 va bene ma al crescere di n il tempo di esecuzione dell'algoritmo t di n come evolve? cresce linearmente, cresce quadraticamente, cresce logaritmicamente, quindi molto poco, cresce esponenzialmente, mannaggia. Che cosa vuol dire cresce? Mm? Cerchiamo un po' di darci delle basi per capirlo. Eh, questo vabbè, è un esempio di un semplicissimo algoritmo di bubble sorting, quindi mette in ordine gli elementi di un vettore facendo scambi ripetuti, e in media, se andiamo a vedere, e poi impareremo un po' a fare questi conticini, il codice del bubble sort impiega un certo numero di operazioni elementari, dove per operazione elementare si intende la somma, la sottrazione, la confronto, l'assegnazione di un valore, eccetera, eccetera. Poiché ha due loop anni dati, ci mette un certo numero di passaggi che è n circa, n quadro meno n diviso due passaggi. Poi in realtà questa è una misura un po' a spanne, perché questo, guardando il codice C, o il codice Java, se andiamo a guardare effettivamente le istruzioni in assembler che questo programma usa, e chi ha, qualcuno ha fatto l'esperimento, ha provato a compilare il programma su varie macchine, è andato a contare le istruzioni elementari in assembler, vede che questi numeri sono diversi. Ma ciò che rimane... Quindi, su un computer è più o meno veloce, perché il compilatore è più o meno furbo, perché la CPU è più o meno furba, perché le istruzioni hardware sono più o meno potenti, c'è una variabilità incredibile, che è poi quella che determina l'effettivo numero di millisecondi che il programma ci mette a funzionare. Ma in tutte queste espressioni c'è un termine N4. Vi hanno insegnato ad analisi 1 che... Al crescere di n, per n non dico tendente a infinito, ma tendente a troppo, ciò che conta è solo lui. Tutti gli altri termini diventano trascurabili rispetto a n quadro, asintoticamente. Quindi in qualche modo questo termine n quadro mi viene a caratterizzare la complessità asintotica del bubble sort. Asintotica perché la guardo solamente quando cresce n, quindi quando gli altri fattori non mi interessano più. Parlo di complessità e non di tempo di esecuzione, perché dire n quadro non mi fa capire esattamente quanti millisecondi ci metto, ma mi fa capire qual è la tendenza no? all'aumento. E quindi asintoticamente abbiamo questi numeri di istruzioni eseguiti. Quindi ovviamente cambiando i processori, queste varie costanti numeriche cambieranno, diventeranno sempre più piccole perché il tempo speso sarà sempre meno, i processori saranno sempre più furbi, i compilatori saranno sempre più furbi, ma alla fine l'ordine di grandezza della crescita continua a essere N quadro perché non è una caratteristica del computer, è una caratteristica dell'algoritmo, delle operazioni che l'algoritmo fa. Quindi potremmo avere computer che eseguono quelle operazioni in meno tempo, ma comunque quelle operazioni vanno fatte. E quelle operazioni crescono, crescono di n secondo n qua, una legge quadratica. Allora, per formalizzare queste cose si introducono delle notazioni molto simili, ma anche se sono più semplici rispetto a quello che facevate ad analisi, per esprimere la l'andamento della crescita della complessità di un algoritmo e noi usiamo in informatica queste tre notazioni O grande, omega grande e teta grande l'O grande è molto simile all'O grande della matematica ti dà un upper bound, un limite superiore al tempo di esecuzione di un programma cioè immaginiamo che al crescere di n il tempo di esecuzione del mio programma sia f di n, questa curva qua, a gobbe. Noi possiamo dire che f di n è uno grande di G, se esiste una costante C positiva e un valore n0, tale per cui per n maggiore di m0, c per g è sempre maggiore di f. L'importante è che C sia costante. Quindi vuol dire che da un certo punto in avanti, a noi interessa sintoticamente, la funzione f è dominata da g, o da un multiplo di g. E quello serve la costante c. Se mi serve che g venga moltiplicata per 100, la moltiplico per 100. E da un certo punto in avanti questa funzione g domina, la funzione F, in questo caso vuol dire che F non cresce più velocemente di G. Non cresce più velocemente di G, è limitata superiormente dalla crescita di G. Quindi, qua abbiamo un limite superiore all'andamento dell asintotico della crescita di F. Poi, poiché C lo scelgo a caso, cioè arbitrariamente è libero non mi dà il valore, il tempo no? mi dà solamente l'andamento il limite e l'andamento Vabbè, qui sono tutte le funzioni le definizioni matematiche che abbiamo detto a parole eh, qui c'è un esempio di una funzione f che sia il logaritmo di n al quadrato e la funzione g che è n g uguale a n allora qui si vede che nel breve periodo fanno un po' di cose strane, va da un certo punto in avanti g di n moltiplicata in questo caso per 1, non c'è bisogno di moltiplicarla, è sempre maggiore di f di n. Quindi log di n al quadrato è uno grande di n. Cioè è dominata da n. Poi in realtà n non è neanche la cosa più... Non è il limite più stretto che uno possa indovinare. Possiamo definire delle funzioni g che siano sempre O grandi ma che siano più piccole, più limitate rispetto a n. Però una per avere una stima più precisa. Però questa sicuramente n è un limite superiore al logaritmo quadrato di n. Quindi è un modo per confrontare delle funzioni. Per cui ti dice che insomma, un polinomio di terzo grado è uno grande di x al cubo. Cosa mi sono perso? Mi sono perso tutti i coefficienti non dominanti, tutti i termini tipo x al quadrato, 9, e il 3, anche il coefficiente del termine di grado più alto, non mi interessa, perché tanto nella funzione g ho la mia costante c, che posso mettere a 3, e quindi no, la, la scelgo poi dopo quando mi serve questa costante. Quindi diciamo che questo polinomio è, dominato, è di tipo EO grande di x al, 3, x al cubo, quindi dominato dalla crescita di x al cubo. O, attenzione, che è anche dominato da x alla quarta, anche da x, x alla quinta, anche da E alla x, tutte funzioni che crescono più rapidamente. Ovviamente a noi conviene denominare l'O grande più più limite superiore, più stretto possibile, perché dire che una funzione è o grande di x alla centesima o di x elevato a x elevato a x, che è una cosa che cresce rapidissimamente, non ci dà informazioni su che cosa fa f, quindi dovremmo trovare un limite superiore che sia valido ma che sia non troppo lontano dall'effettiva crescita. Poi se vogliamo possiamo anche definire, serve, molto, serve di meno, ma si può anche definire un termine, un limite inferiore al tempo di esecuzione e si usa per questo omega, omega, cioè quelle due gambette che fanno ricordare il fatto che arrivi da sotto, ti appoggi da sotto, che è esattamente il duale. Cioè una funzione è omega di G se esiste una costante C per cui da un certo punto in avanti asintoticamente C per G è minore o uguale a F. E quindi l'omega grande di una funzione è una funzione che funge dal limite inferiore della funzione data. Ci sono dei casi fortunati quando il limite inferiore e il limite superiore sono la stessa funzione, a meno di una costante, chiaramente. Quindi se noi riusciamo a trovare una funzione G che moltiplicata per C1 domina F e moltiplicata per C2 è dominata da F allora abbiamo pinzato la nostra funzione F esattamente in un'altra funzione G che asinteticamente si comporta in modo identico come ordine di infinito diciamo allora in questo caso usiamo θ θ vuol dire sia O grande che ω grande questo è solo come notazione poi di solito si usa quasi solo omega grandi che è quello che ci importa di più vabbè non, non ci mettiamo a fare i compiti di matematica ci sono poi alcuni esempi di funzioni con crescite diverse ma allora questa cosa qui matematica in pratica come facciamo ad applicarla? cioè io come faccio a sapere quando ho scritto un algoritmo come cresce la sua complessità. Come faccio a capire se il mio algoritmo è più o meno efficiente al crescere della dimensione del problema? Qui ci sono alcuni confronti di andamenti, log n, proporzionale n, n log n, questo log linea vuol dire n moltiplicato log n, poi c'è tutto il mondo del polinomiale, quadratico, cubico, e poi c'è il mondo dell'esponenziale e più oltre c'è cioè il fattoriale allora vedete che al crescere delle dimensioni del problema ci sono dei problemi che rimangono relativamente gestibili anche se già con un n quadro comincia a crescere ma e dei problemi che a un certo punto trovi un muro quando il tempo di esecuzione cresce in modo esponenziale arriverà a un certo punto un, punto, cioè un valore di n oltre il quale non vai se no il tempo non lo misuri più in millisecondi, cominci a misurarlo in decenni o in secoli È eh, perché l'esponenziale è fatto così quindi sarebbe utile che io riuscissi a, a capire quando sto scrivendo un programma come si comporterà e o come evitare di farlo comportare in questi modi senza entrare nella teoria purtroppo ci sono dei problemi per cui non è nota nessuna soluzione che non sia esponenziale e proprio teoricamente in realtà nessuno è ancora riuscito a dimostrare che non possono essere risolti in modo non esponenziale ma nessuno si è ancora riuscito quindi c'è il forte sospetto che non si potranno mai risolvere in modo esponenziale, non esponenziale quindi polinomiale o meno no? ci sono dei problemi che sono proprio resistenti all'attacco algoritmico punto. quindi non tutti non, può darsi che non siamo noi a non essere sufficientemente intelligenti da trovare una buona soluzione al problema ma che proprio il problema intrinsecamente non si possa risolvere ehm, tanto per avere qualche riferimento al variare di n 10, 100, 1000 10, 10.000, 100.000, 1 milione vedete che un problema non so, quadratico ti passa da 100 microsecondi di tempo di esecuzione a minuti magari qualche giorno, in un range di un milione di volte, per un problema un milione di volte più complesso passa da microsecondi a ore e giorni. Un problema che abbia una complessità esponenziale ti passa magari da millisecondi a l'età dell'universo, cioè con 10 lo risolvo in millisecondi, con 100 lo risolvo già in 10 o 17 anni, quindi non riesco, se il problema è esponenziale non riesco neanche a sopportare un ordine di grandezza in più, con 10 lo risolvevo in una frazione di secondi, allora con 100 lo risolverò in mezz'ora, un'ora, un giorno, no, in miliardi di miliardi di anni, quindi per quello dicevo c'è proprio un muro, nessuno di noi è in grado di aspettare così tanto tempo. Um, vabbè. vi accendo questo poi lo riprendiamo la volta prossima con degli esempi come facciamo a determinare approssimare dato un algoritmo scritto qual è la sua complessità allora ci sono delle regole che ci aiutano a contare quante operazioni elementari il programma fa quindi noi vediamo il codice ci sono cinque regolette semplici che dicono, ipotizza che ciascuna istruzione che scrivi, ciascuna istruzione semplice, impieghino tutte lo stesso tempo. Chiamiamolo O di 1, una costante. A uguale 0 ci mette un tempo. A uguale seno di B più C ci metterà più tempo, ma è sempre costante, quindi sempre O di 1. e quindi le differenze nel tempo di esecuzione di ogni singola istruzione non ci interessano ai fini dell'analisi asintotica ci interessano come ai fini del tempo di esecuzione del programma ma ai fini dell'analisi asintotica costante è sempre costante se il programma ha un if o uno switch ha un'istruzione condizionale io devo prendere il caso peggiore cioè calcolo quanto tempo ci mette nel caso in cui la if sia vera, sia verificata quanto tempo ci mette nel caso in cui la if non sia verificata e prendo il maggiore di 2 e dirò che l'intera if ha una complessità pari a quella del suo ramo peggiore quel suo ramo di complessità maggiore se ho Istruzioni che vengono una dopo l'altra, quindi una sequenza di istruzioni, chiamo un metodo, ne chiamo un altro, ne chiamo un altro, ne chiamo un altro, la complessità della sequenza di istruzioni si calcola facendo la somma delle singole complessità di ciascun passo. Beh, questo è abbastanza, è tutto abbastanza intuitivo fin qua. Quindi se ho F che è OE di N quadro, G che è O di N cubo, faccio se devo chiamare prima f e poi g, farò la somma delle relative complessità. Quindi la somma di n quadro più n cubo mi dà n cubo come termine dominante. Quindi se ho una if prendo il peggiore dei due, se ho una sequenza di istruzioni faccio la somma di tutti e poi sceglierò il termine dominante di questa somma che ho ottenuto. L'ultima regola è quella dei loop, che sono quelli che ci fregano. Se una certa operazione è inserita dentro un ciclo e questo ciclo viene eseguito un certo numero di volte, allora la complessità del ciclo, nel suo complesso, sarà pari alla complessità del corpo del ciclo, della singola iterazione, moltiplicata per un fattore che ci dice quante volte il ciclo è stato eseguito. Quindi se io un ciclo dentro un altro, due cicli annidati per azzerare un array, allora l'operazione di azzeramento dell'array è O di 1, ma viene eseguita n volte, una volta per ogni riga e quindi diventa O di n, ma queste righe, l'operazione sulla riga viene ripetuta n volte per ciascuna colonna e quindi ho un O di n quadro. Quindi la complessità cresce essenzialmente quando annidiamo all'interno dei cicli delle operazioni semplici annidiamo all'interno dei cicli o annidiamo all'interno della ricorsione perché anche la ricorsione è un modo di richiamare una cosa più volte mm? queste sono le cinque regolette allora la prossima volta proveremo a mettere in pratica su un paio di esempi iterativi o ricorsivi per farci un po' un'idea no, della complessità delle cose che stiamo facendo adesso vi lascio una pausa prima di continuare con un altro esercizio.